Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics e Marco 007 Siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate Allora, scusate se Marco fa i rumori mentre carica il gioco Sì, vabbè, allora. ma l'ho tagliato comunque Non l'hai tagliato niente? Sì, l'ho tagliato No, tutto. perché l'hai fatto anche durante la no, cazzo. Vabbè Allora, devo continuare l'avventura E probabilmente i nostri spiriti hanno finito quella cosa mm. far... Marco, Marco l'aveva pure cliccato <ride> Speriamo che non, che non ha fatto niente beh che cosa dovrebbe fare niente andiamo dai, dai nostri spiriti non stanno di là non stanno di là non stanno di là non stanno di là stanno di là eh sì, hanno, hanno eh, bravo Marco salve, sono sono so mm. ma non sapremo mai che cosa è successo eh giustamente me lo devo rimettere se vuoi grazie Marco eh. l'hanno già fatto loro. Allora. Eh, che sapp. Eh, mica possiamo sapere che cosa c'ha andato. Beh. Metti qualcuno. Che non usieremo. Ricorda. Non useremo. Non un Quindi quelli buoni. Eh, tipo il pungifetts. Non ci serve il pungifest. Britani ci serve. Don Bongo, sì. Tu hai detto che devo usare Shakespeare. Vabbè. Vabbè. Ma tu dici che spreca troppe cose. Troppi soldi. Preoccupa, puoi metterlo. Non ci serve a niente. Adesso, c'è cioè, il di non cliccarlo più. Sì, sì. Devo, devo iniziare io comunque. Oh, certo, sempre tu. Eh sì, perché tu fini ah Allora sempre. fammi vedere dove dobbiamo andare. Qua. Sakura. Ricordati che abbiamo personaggio. Sì. Si, il nemico la recuperiamo gradualmente. E allora, io sono una bacchetta lip è questo? Bacchetta di che ti serve? Sono? Così ritolgo il danno che recupera. Bacchetta lip E cosa sta Oh, perché non mi clicca? Non me lo mette. Clicca il tasto giusto. Ho fatto automatico. Che uomo. Allora. Mi raccomando. e si ha detto sconfiggi il, per, il personaggio principale per vincere questo vuol dire che devo uccidere penso che ci fossero più corri cioè più, più fuff no, no dai chiedi fuffi è lo so non, non prende non prende tipo le orecchie no prende la codina che ha in testa muori fuffi ma riesce a fare un attacco con due si sì, non sia, che, che, non sia il, che non sia il, quello di lato caricato solo per fare quello si si sì, sì, però di uccidere sì. fuffi lo so ma se mi vanno addosso tutti e due lo so ma se non lo uccidere pu i danni non so come riprendere la bacchetta lip poi c'hai il, il cappello di fuffi usa eh lo usato con la bacchetta lip purtroppo visto che non sapevo com'è. Ah. Senti. Ecco. Oh, Fiorello. Muori, Fulfi. Alleluia. Vittoria. Ah, immunità al veleno. Può essere utile. Un... uh cos'era quel coso? Non lo so. Eh, magari facevi leggere. Magari leggevi. Ok adesso Leva Allora vediamo prima Se posso andare da qualche altra parte mm, No Forse quella leva attiva Qual il cancello. Quale leva? Il pulsante che è appena apparso Qui si può andare? No, no il pulsante che il apparse intendi? sì no quello apre un'altra un cosa ok andiamo qua strange love what ah bellamente ci sta strano um, amore attacco sì eh, uh, allora vediamo le condizioni come si fanno? r R, non L Mi confondo, va bene? No, non va bene Allora, sconfigge il personaggio per vincere forse arriveranno durante l'incontro, l'avvento diventerà l'acciaio, ok Comunque il Strange Love non è di baionetta Vabbè, intendo, c'è Eh, Non c'è qualcuno che faccia più danno al metallo A... Ah, sì, al metallo mm. non ce ne abbiamo ancora quelli anni allora che... uso carrie super piccante e basta se vuoi puoi usare un altro personaggio a parte Kirby. non è che se voglio lo devo usare se vuoi se non usi Kirby. uso pacman che non ho... mi ricordo che non l'ho uso... più usato scusso, quindi Batman... Ok. Non è che il volume è volgo un po' troppo basso? No, ma è solo questa musica che è, è bassa. Ecco, super Quindi non è per sempre, va bene, anche il giusto. Banana, what? Una buccia di banana. Boom, chiave nella schiena? Oh, yeah. che schifo. Non ho visto che fa, però vabbè. Uh, non lo per la fizia. ok allora vediamo uh, ah non si è aperta questa strada oppure c'era già la prima non, mi non si è aperta no ho fatto la cazzo me lo ricordo adesso vabbè si uh, se sì, devo un... vedere dove, dove puoi andare vediamo o oh. ah, puoi andare o oh, di qua in alto oppure qua in basso però mi ricordo che c'era un'altra strada pure dove stavi andando prima tu ci sono un sacco di strade lì que quella quella strada che abbiamo sbloccato l'ho sbloccata io questa dov'è che stavi no. andando tu? io ti ho sconfitto uh. cosa la spera uh. fuffi sono sì, fu da quella parte di qua andando. Mi sa di sì. Mm, no. Sì. Vabbè, vai, vai in alto. Eh, fiorindo di là, di là. oppure... Qua, qua, Ellie. qua. O zio inquietante. Ellie, Ellie, Ellie, Ellie. Non mi hai detto, lì, lì, qua, qua. <ride> Grazie, dove stavi adesso, Ellie? E io adesso, vai, lì, lì. Non è vero. Sì. Non è vero. Chi è? Il nemico sarà più in mossa Non mi interessa. Ra raggio rabbioso, che cos'è? Non mi rileggi Rag Raggio rabbioso Più ti trovi in difficoltà e più diventa potente eh, Cosa? Eh? Il raggio, che raggio rabbioso eh, cos'è? Ehm? un oggetto che ne so Poi squadra non pacman Attacco si sì, sa sì. sì, vabbè No, non di Giustamente, con i miei comandi poi, ovviamente. Vabbè, tanto non cambia quasi niente. Eh, invece qualcosina. non mi serve un Vabbè, tanto. Tanto tu non le, non le sai usare le prese, quindi. Eh, per te uh. i comandi di Ma perché è così inquietante? Perché dovevamo mettere degli occhi umani a quello? Umani, tra virgolette mai visto questo oggetto perché forse è di Smash oppure di Smash U Ci sono un sacco di oggetti amici. Oh mio Dio no! Sì sì, batti le mani, tieni No, batto le mani perché tu ti stai con il martello Lo sai benissimo che, che non devi caricare il martello Ma sta zitto Tu Pure tu carichi il martello Comunque se stavo in, un, in una cosa con un sacco di squirtle se mi arriva uno squillo addosso, uso il martello. Eh, lo so, però non eh, è così. Eh, però, so però che c'è l'acqua corrente. Diciamo eh, non mi serve quello. Piuttosto posso usare... Mm. L'energia non ti serve. Mm, sì, vabbè, dai, è un po' utile. Vai. Scuola, scuola. Ah, non lo lancio automaticamente. Quando finiscono i colpi. Che cosa fanno? Tu non stava a camminare indietro dal bassato, Perché? Attacco acqua ghiaccio. Aumenta per un po' l'attacco. Come pistola quello mm. bon. di spirito fa bastando schifo diciamo questo spirito ok guarda tocca di nuovo a me no tocca eh. di nuovo a me salvo che dai continua ad andare in alto diciamo che io vado in basso e tu in alto vabbè come dici tu anche se dopo diventerà molto più complicato lo so che diventerà più complicato ma cioè facciamo così eh, strumenti usa quello che ti attira gli strumenti sì, anche se Don Bongo non ha niente celeste io non sceglierevo un difesa tanto è scarso di il sui, sicuro invece scelgo un difesa perché io così vinco sicuro mm, non è vero che vinci si sì, che vinco mm, intanto lo sai che quando dice che se, se non traffica gli strumenti gli spawnano una centinaia e' solo questione di tempo. Ecco, vedi? Già non è apparso. Dai! Wow, quanto... tu, però, il tempismo! Oh. Sono apparsi in tanti Didi strumenti. Tieni. Com... Didi... L'altra volta è apparso. Monitano all'interno Buono. Tipo l'attacco di Donkey Kong sì, che... di Samus sì. Tutto a zero. Ok, let's go down. Mm. Roll caschetto. Ok, di nuovo fuffi. Una battaglia senza esclusione di colpi. Va bene. Allora, difesa. Quindi, devo prendere la presa. Col pipino prima, che è il più forte che abbiamo. E poi dire che metto qualcuno di forte. Tipo lui. Ok, uh, person personaggio. Facciamo che. Che uso un po' Mart, dai no ho messo i tuoi comandi da sì. Vabbè, si può cambiare. I giusto? miei comandi, i miei comandi normali. Eh, sì, vabbè, i comandi. comandi li, li conosci già. Se fai eh, Si, so. sì, sì, però no. Si, sì, ma no. Let's go, Chidoki. Let's go. go, let's go. Chidoki. Lenza. Mezza Ok, allora Uh, salve, ho buttato via la pistola perché? <ride> C'è un mini di con, va bene Penso che sia normale Perché? Cioè, ah, ho già ucciso Fuffi. Ma dai! Perché? Dico io. Oddio, no, no, no, no, Ok, calma, calma, queste secondo possono essere odiose qui. Oh, mio, mio. Si chiama sono, Dolphin! Sono uguali alla Dolphin vera. Cioè, guarda. Prima vanno su e ti fanno quasi morire. E poi ti ti arrivano così proprio. Che vuol dire uguali alla Dolphin vera? Queste sono mini Dolphin. Eh? Mini Adolphin. Ad No, ok, questa era brutta. E anche non necessario. Allora.. Comunque se non... anche se non la prendi partono, eh. Mm. Tanto ora parte sicuro. No, no, no, non con me, non con me. <ride> dimmi cambia formazione. Non ti preoccupare. Lo so che non ti piace Mart. E se usare solo Kirby. Lo so. Che scarsotto che sei. Sì. Se davvero uno scarso offre. Lo so. Battaglia con esclusione di colpi. Se magari parte... <ride> Poi voglio capire come ho fatto a uccidere i Fuffi subito nei primi 5 secondi della battaglia. Ma perché un cioè, mini Donkey Kong. Kong come hai fatto a morire con un mini Donkey Kong? Non si Kong. faceva prendere, si muoveva sempre! Cercano di lanciare le dolfine in modo che almeno quelle partono, poi. Guarda poi che scudo c'ha quello! Oh mamma mia! Roll casket! Dacco comprare di più! Va bene. Due snack S che ci stanno. No, non ci sono. Non fare linea no, così, ma. Ok, qui si apre un altro bivio. Perfetto, ora anche io ho un bivio da... Ah, e poi ci sarà un Ricky? Ricky? Ah, un canguro, perché? Io lo uso sempre, Ricky. Anzi. Di qualche gioco che mi sfugge. Space Wars. Boh, um, si, sì, tutto normale. Allora, il nemico danni anche se infligge molti danni, sconfigge un esercito. Un esercito intero. Mm, ok, allora attacco, giusto? Che vero sì. e vedi. Non sono, non sono concentrato. Sì. Allora, prendiamo questo, e poi bacchetta di Lip. Si, sì. poi personaggi. C'è un che uso oli mare, Olimar, Olimare. Olimar. Anzi. Anche okay, se perderai. Anzi, non uso Kirby. Perché non lo da un po'? E che non, non lo stavo usando perché lo, lo usi sempre tu. Chi? Ah, Kirby. Chi, ah, chi secondo te? Oh, b 8, <ride> ce ne sono. No, mm. Mini Snake, aiuto! Questi mi fanno paura. No, che sono scorgente, aiuto? La bomba X. Cioè non so come si chiama però. Ok, Mario è morto. Dottor Mario. La smettete di far esplodere cose, mini snake? BOOM! Altiamo colpa la bomba! What? COS? CHI? QUANDO? <tossi> Marco, la smetti? Grazie! Che hai fatto? L'hai messo. hai messo cambio formazione? No. Questa qui è la migliore. Bravo. Che cosa devi cambiare? Oh, non, non mi piace gli oggetti, non li voglio. Perché non me lo toglie? Perché sono i comandi miei. Ah, è vero. Poi che cosa stai usando per toglierlo, scusa? L, io uso L. L l'ho messo per, per lo scudo. Invece.. No, lei... c'è cioè, Misa. Eh, l'ha presa, finché c'è a me. Oh mio Dio, dove sono? Non so dove sono. Quella è una sfera falsa, non la prendo. Lo so, non sono acceso. Cade pure a terra. C'è dopo terra. Oh mio Dio. Cioè, però, continuano a far esplodere tutto quelli e si sì, appunto così direi. sono morto all'improvviso non si sa per cosa, non si sa quando e perché soprattutto vedi così esplode tutto uh. via <ride> grazie io evviva ma no, finisce e basta ho fatto esplodere una bomba nel frattempo. Sì, lo so. Paio! Ok. Un bel paio di mazzate. Ah, è un combattente. È proprio quello che ci serviva, sì, sì, sì. Si. Sì. Non abbiamo nessuno combattente. Pipino pianna. Ah, è presa. Sì. Ho capito di fiesta. Latto di fiesta. Beh, uh, avete capito. Ah, Rick, il nemico userà più salti, la capacità di salto del nemico aumenterà e questo non ci interessa. Uh, un little Mac attacco, quindi prendo Difesa, andò un bongo e personaggio facciamo. Batman. Così. Batman. Batman. <susurra> Le cose tristi e vecchie, oh yeah ah giustamente Veteran che uguale a Ricky, c'è anche lui in Le... Corri Pac, corri! Lo sai che ogni, che ogni personaggio è, ha una velocità diversa? No. Ora lo sai. No, non lo so ancora, visto che ti stavo ascoltando. Comunque sì, lo so, non ho capito. Una spada laser, wow. Nel libro non c'è nessuno che si chiama Andy, alleluia, l'ho trovato. Ah, uh, uh, uh. No, è mia spada. no uh. Boom E ora finiamola! Ah, peccato, la chiave non è andata a segno. Dai! smetti di schivarle tutte! Boom! Come ho distrutto, c'ha pure il, tutto carico il coso! Ok, non ho visto che cosa fa, però di sicuramente ha costretti di pugni da qualche... O sì, attacco intra... con i pugni, io l'ho intravisto. Vai giù adesso, cioè vai tornando alla tua zona. Cioè su? No, no, no, no. dove vai? La mia zona è su, tu eh mi sì, detto, ma questo tu su. Questo è un altro percorso, questo è il mio percorso. E che ne sai? Che un altro... Lo so. Si uniscono questi due percorso. Non per ora, vai dall'altro lato. Si sì, che balla si uniscono, balla. vedi, questo è il percorso in cui stava Ellie Percorso 1 Link Q E vedi quel tubo blu che cosa Non si può andare, c'è quella colonna in mezzo, lo so Ah, aspetta, c'era un altro percorso in cui dovevi andare Dai in alto C'era un bivio a te Fiorindo ecco. devi andare in alto, ecco Ah, c'era un altro bivio, figo Il okay. bivio no. Fai come vuoi Vai, vai a toccare. vuoi, non so che parli. Vai a. Vado sì, qua. Sì, sì. Attacco sono vantaggiato, la battaglia senza esclusione di colpi. Vai, c'è il già buono, il l'hai già buono in combattente. Sì, lo so. Attacco con pugni sì, e Questo uso. lo userò un sacco. Proiettili, acqua ghiaccio. Forse conta con come acqua. Cioè come, come ghiaccio e l'attacco con. Ah, acqua fuoco, non volevo dire. Uh, come fuoco la, o il martello oppure qualcos'altro. Cioè visto il martello conta come fuoco. Che ne sai tu? Lo so. Non hai visto che dopo un colpo incendi l'avversario? Cioè, senza fare danni ulteriori, però lo incendia praticamente. Ma vai, picchiare e basta. Proprio senza esplosione di colpi, non ho fatto mezzo danno. non si, sì, vedi com'è, che scarso che sta facendo prendere nulla ecco, vedi trivella Inizia l'incontro con una trivella poi usciamo una volta sola ma massa e vai a segno colpisci ripetutamente Buono. sembra un mini the Pooh, però vabbè, lasciamo strano winnie the poop winnie la cacca <ride> allora adesso devo andare che, di che di cosa di ti di ridi? Di adesso andiamo in questo ah non spu ok vado di qua io link the q allora l'emico userà più mosse speciali standard alcuni eh, strumenti appariranno in gran numero oh mio dio no ti prego Cade dopo un po' il tu non devi amico... andare giù appunto io sto sto riprendendo il percorso che stavo facendo io no, questo sì. è qualcosa che stavo facendo io, stai andando su questo ehm? lo vedi? percorso mio no, ah, ok mm. poi comunque non è di Deku, è Deku vabbè no <ride> e di qua poi si arriva ci sono altri percorsi che si possono fare puoi sì, sì. andare su uno di quelli non ti preoccupare vai vai lì allora non trovo mai nemico sarà listato tra i strumenti io sto già pronto con l'attacco quale attacco? Ah l'oggetto um, attacco. Allora direi che l'attacco con pugni me lo tengo, però mi devo prendere quello che attira gli strumenti. Che era già um, l'estero. Ok. Poi come personaggio mi prendo Mario. Ok. Okay. Okay. Perché si chiama Link Deku? Deku, non Deku. È uguale. Perché è di, è di Link. Cioè, non Link. Uh, Zelda Ocarina of Time. Mi sa. Non lo so. Non, non lo conosco. Guarda come si distruggono le persone? È probabile visto che lì ci sono le maschere Ma hai visto, nessuno, sì. oh mio dio. Mio dio. L'ho ucciso con un fiore, perché Perché dovete fare ste cose, resistenza al fuoco. Oh mio Dio, quanta potenza che ha. È di livello 1. Resistenza o irresistenza? Resistenza. Secondo te, sono... Come fa una pianta a resistere al fuoco? Cioè non è una pianta, è fatto di legno quel link. E allora? Senti, a 2000 po di potenza eh, è del livello 1, aspetta. Beh allora far evolvere eh si sì, aspetta Cioè prima, far evolvere Prima le sue abilità 20 esatte. Direi che vabbè allora. Smash caricato conservato molto buono Oppure Difesa più con danni bassi Buono pure quello Direi che mi prendo la difesa più con con dei danni bassi Vai Appresa Appresa Presa Presa Ok, tieni, torna al tuo percorso, percorso 1. <ride> allora, quindi con questo ponte si uniscono i nostri due percorsi. Sì, Tu Bello, adesso, hai, adesso tu c'hai tre, tre vie da cui andare. Io invece ho per il momento solo una. Sì, una sola. Oppure due, no, no, non lo so. Oh. E giustamente, Kirby. Curvi. Curpazzo. Curvi Questa è l'ultima, visto? E-break. Visto che siamo a 29. Ok. La prossima volta qui inizio io per la prima volta. Sì. per la prima volta escluso il primo episodio. Da me. Eh no. Ah, ah. È come che mi faccio? Che cosa fa? Magari lei legge le condizioni invece di guardare solo su. Terreno velenoso e diventerà mazzi. E allora prendi l'altro quello nuovo link le Q guarda no beh, non basta neanche lui senti io uso lui anche se è scarso va bene fa vedi quanta potenza c'ha lo spirito di, di tizio beh, non so. Qua, 450 oh, allora allora fa niente non fa La niente non no no no non sprecare per Provo così tanto non so cosa serve la potenza cioè sono più potenti così aumenta l'attacco almeno sono immune al veleno, al veleno al veleno che poi questo è, è, è Bulbasaur shiny È Bulbasaur gigante basta no è shiny però qua dicevo di solito non è Ibisaur Max. Sì, non è Ibisaur Sì, è, Ibisaur. è il vero, Ibisaur sì, ho sbagliato stup stupidi sono stupidi mi, mi ricordo so stupid. che sono un che prof... è potente lo spirito in inglese... è in inglese... è in inglese... è in inglese... è in in inglese... è in inglese... è in inglese... è in inglese... è è è abbia fatto sul debutto in Kirby's Dreamland per Game Boy lo scopo del suo viaggio era e poi si interrompa lo schermo oh ecco la leva, la tiriamo? Sì. era uccidere de, de de ok che ha fatto la leva? ah Uh, i tre cancelli del qualcosa abbiamo già ucciso quello verde e ora restano quello rosso o meglio rosa perché sì, era rosa si vedeva. ok quindi tu adesso hai, hai i tuoi video per andare una e 2, mentre io ho ancora vediamo quante vie devo seguire ah, no, devo andare dall'altra ok di qua Sì, pure io ho un bivio però questo bivio qua da una parte comincia una, un coso quindi, uh attenzione dopo questo spirito c'è un personaggio uh, mm, facciamo quello dopo sì. ah è quel no. piccine rosso come dicevi Giustamente il Pikmin rosso è rosso e attacco. Perché è rosso. Ok. Quindi nella prossima volta no. Porta. Nella, nella pross prossima porta. Nella prossima parte di Super Smash Bros Ultimate. Proseguiremo nell'avventura. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.